Il programma di Dio realizzato Cristo intende fortificare il suo popolo utilizzando tutta la sua potenza, affinché tutto il mondo sia avvolto da un'atmosfera di grazia. Tale proposito si realizzerà solo se i credenti si daranno senza riserve a Dio. Questo è l'invito che Dio rivolge a quanti lavorano nelle sue istituzioni. «Purificatevi voi che portate i vasi del Signore» Isaia capitolo 52, versetto 11. L'amore e il timore di Dio caratterizzeranno l'atmosfera di ogni istituzione. Vi sarà coscienza della sua bontà e della sua santità. La sublime trasformazione del carattere, operata in loro grazie alla potenza divina, attingerà luce e gloria dal cielo e si manifesterà al mondo come una testimonianza che ha dita il trono dell'idio vivente. Gli operai impegnati nei vari campi di attività saranno più efficienti. Le pubblicazioni saranno distribuite come messaggi che portano il contrassegno di Dio. Come mai prima le pubblicazioni riusciranno a suscitare in ogni lettore la convinzione di peccato e provocare nel suo cuore la fame e la sete di giustizia. Il loro desiderio sarà rivolto verso le cose che non si dissolvono,